Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di criptovalute con i bitcoin che sta per toccare i 20.000 dollari e voglio parlare con te di cosa ne penso, ti voglio raccontare di quando ho perso più di 10.000 euro con le criptovalute ed esporre un attimo i miei pensieri su questo argomento. Resta qui. Eccoci qui ragazzi, se non mi conosci mi chiamo Daniele, in questo canale parlo di... Crescita finanziaria, dropshipping, e-commerce e tutto ciò che riguarda i soldi. Oggi voglio parlare con te di criptovalute, probabilmente non lo sai perché non ne ho mai parlato nel canale. Io sono un mm, investitore in criptomonete, ho un portafoglio diversificato in criptomonete da molti anni, e voglio oggi parlarne con te e vedere un po' cosa ne penso di tutta questa situazione. Che sicuramente se stai nel mondo delle criptomonete, l'hai visto il, la, la fase rialzista del bitcoin di questi giorni, ma non solo del bitcoin, anche di tutte le altre monete, di tutte le altre altcoin eh, che hanno praticamente raddoppiato, triplicato, quadruplicato il loro valore in poche settimane e voglio un attimo esporre con te i miei pensieri, perché questa fase dell'anno mi ricorda moltissimo l'inverno 2017 tre anni fa esattamente c'è stata la stessa storia identica lo stesso rialzo di quest'anno eh, c'era il bitcoin se ricordo bene era più o meno a 6.000 5.000 dollari e in due mesi Novembre, dicembre è arrivato quasi a 20.000 e poi lo ha superato. Mi sembra per poco tempo eh, verso gennaio 2018. Mi ricordo i Ripple eh, che erano a 10 centesimi a ottobre 2017 e hanno portato i 3,40 dollari a gennaio 2018. Io ho investito molto in Ripple eh, durante questa salita. Ho guadagnato molto. Il problema è che poi non ho venduto a 3,40 perché io investo eh, a lungo termine le criptovalute, ho investito per un arco temporale di anni quindi non mi interessano molto le oscillazioni però ovviamente con oscillazioni così alte c'è stata una grossa perdita infatti non vendendo i Ripple nel gennaio 2018 io ho perduto più di 10.000 euro di profitto eh, perché li avevo comprati a 0.10 o 0.14 e ovviamente arrivando a 3.40 sono aumentati di 40 volte 35 volte sono aumentati quindi vedrai che ho perso un sacco di profitto al momento i ripple sono tornati a 70 centesimi in questo momento e, e quindi si sta avendo una forte fase rialzista se tu non investi in bitcoin eh, sicuramente dovrai ne sentirai parlare perché durante l'ultima fase di alzista del 2017 cosa è successo? tutti i telegiornali, allora ancora le criptomonete si sì, erano conosciute ma un po' di meno i bitcoin ma diciamo che a livello pubblico non erano molto, molto conosciute mi ricordo che in quella fase, nei telegiornali, a, a, accendendo i telegiornali, non si sentiva parlare di altro, solo bitcoin, 20 dollari, milionari con i, i bitcoin, con le, con le monete. E quindi ovviamente c'è stata letteralmente un'ondata, in quei mesi, di persone nuove che hanno cominciato a buttare soldi, senza nemmeno conoscere questo mondo, senza nemmeno conoscere come funziona il funzionamento della blockchain. E ovviamente poi si sono bruciate perché verso metà gennaio 2018 abbiamo visto un dimezzamento di tutte le monete compresi Bitcoin per poi avere una fase mh, a ribasso per mesi e mesi per esempio i Ripple da 3,40 sono tornati in qualche mese a 30 centesimi Ethereum è tornato a 200 dollari, a 300 dollari, ore a 600 dollari eh, quindi c'è stata una fase bassista, questo per dirvi ragazzi che le criptomonete possono far fare un sacco di soldi, si può letteralmente guadagnare eh, io conosco tanta gente che si è fatta tanti soldi non, non un paio di mille euro ma tanti soldi perché ha trovato magari la coin giusta, l'ha comprata a 0,002 centesimi, poi è salita a 50 centesimi, a un dollaro e ovviamente ne avevano migliaia e sono esplosi. però questa non è la regola. Per quanto, per quanto riguarda il mio pensiero, eh, si tratta sempre di un investimento pericoloso, però è ovvio che ci sono grandi opportunità di guadagno al momento io per esempio non, non penso di rafforzare le, le mie posizioni perché sarebbero folli Il Bitcoin incontra sempre una forte resistenza verso i 20.000 dollari quello che sto facendo è monitorare attentamente tutte le monete che ho nel portafoglio che se vi interessa saperlo sono Bitcoin, Ethereum, Ripple Litecoin, eh, Stellar eh, e Dogecoin e quello che farò e ovviamente guardo un attimo i miei punti di interesse, soprattutto per quanto riguarda Ripple perché è quello che ho maggiormente in portafoglio e lo andrò a vendere immediatamente appena tocca determinati punti di interesse per me. Questo perché? Perché sono convinto che sarà, ci sarà nuovamente un nuovo ciclo di ribassista molto forte. Eh, per quanto riguarda la mia opinione personale penso dopo dicembre, dopo Natale perché se andiamo a vedere mh, i modelli, i partner che stanno succedendo sono identici al 2017 io non sono un analista, lungi da me sono semplicemente i miei pensieri personali eh, io investo molto a lungo termine perché credo nella tecnologia e la blockchain quindi le monete che ho scelto e perché hanno una funzione per esempio Ripple eh, la scorsa settimana Qualche giorno fa ha fatto una partnership con la banca d'America che utilizzerà Ripple per le sue transazioni, inoltre sta facendo sempre più partnership con tante banche intorno al mondo. È una una moneta, una tecnologia, ha una funzione, perché a differenza di monete di criptovalute che non hanno nessun tipo di funzione, ce ne sono tantissime, perché le persone le comunano solo perché sono economiche, eh, quelle secondo me non durano tanto. Sì, ma massimo, ti possono far fare qualche sali e scendi qualche profitto, ma a lungo termine non hanno nessuna funzionalità. Quindi se vuoi investire nelle criptomonete, secondo il mio parere, devi scegliere quelle monete che hanno una determinata funzione. Ethereum per esempio ha la funzione di smart contract, eh, non approfondisco molto, vai a cercare su Google di cosa si tratta per questo è una moneta solida, è una moneta che può avere un futuro Ripple ha un, può avere un futuro perché ha una funzione è utilizzata dalle banche, è, centra, è centralizzata anche se questo va in forte contrasto con la natura delle criptomonete però tu non devi solo investire, noi non dobbiamo investire nelle criptomonete solo per fare profitto, dobbiamo capire cosa c'è dietro cioè dietro ogni, dietro ogni criptomoneta c'è o ci dovrebbe essere una, una tecnologia avevo investito anche in banchiera eh, ho investito, ce l'ho ancora in portafoglio anche se purtroppo diciamo, l'investimento non sta andando molto bene però ho visto che banchiera sta evolvendo come banca, come servizio bancario ha iniziato a lanciare anche gli scambi fiat, la, le, carte di le carte di debito se non la conosci, puoi andare su banchiera.com a vedere. Eh, quindi, anche se nel breve periodo-con breve intento, un anno o due anni-in banchiera non mi sta dando i risultati attesi, io credo fortemente che nel futuro possa rivelarsi un buon investimento. Eh, questo perché il mio portafoglio io lo guardo in atto temporale di almeno 10 anni, non mi interessa cosa succede ora. Questo non toglie ragazzi che se eh, alcune monete andranno a toccare determinati valori, io non le vendo tutte o parte di esse per ricavare il profitto. Questo per non fare lo stesso errore che ho fatto nel gennaio 2018 dove mi è costato diversi migliaia di euro non vendere ai massimi. Ovviamente c'è sempre anche il rischio che vendendo ai massimi. Eh, non riscendono più e quindi ci rimane fregato ma eh, queste sono decisioni puramente personali quando mi riguarda questa volta andrò a vendere a determinate cifre sicuramente non i Ripple a 70 centesimi magari domani riscenderanno ma non è la cifra a cui voglio vendere anche perché le ho presi estremamente economici quindi per quanto mi riguarda se i Ripple non arriveranno a meno a 2,5 io non li andrò a vendere eh, ho fatto questo video semplicemente per esporre un po' la mia situazione nelle criptomonete perché non ne parlo mai in questo canale ma reputo che è un argomento interessante e visto quello che sta succedendo in questo, in questo periodo penso che farò altri video più dettagliati se ti interessa ricordati di iscriverti al canale mettere mi piace e di seguirmi. ok ragazzi eccoci alla fine di questo video spero di averti fatto piacere condividendo la mia esperienza nelle criptomonete di averti dato qualche informazione utile eh, magari faremo altri video dove ne scenderemo col dettaglio ci vediamo alla prossima, ciao!